Come nacque il cinema a Pazzano? Era il 1948. Mio padre è stato avvicinato da un signore che si chiamava Condemi, di Stilo, che era cognato di un, di un federale dei tempi di Mussolini. Ah. Mm. Eh, si chiamava dunque Condeni, Benito, Benito Condeni. la sorella aveva sposato un, un petto grosso del, del fascismo che mi pare si chiamasse Burraco o Barraco, Barraco o Burraco mi ricordo Senon che dopo le varie vicissitudini, eh, loro sono tornati a Stivo incontro mio papà che era un muratore e che aveva dei locali qui sì, vicino alla fontana erano tre magazzini uno era di mio padre un altro di mio zio che si chiama Ferdinando e un altro di mio zio Rocco e questo convince mio padre di fare un locale tutto unico per fare il cinema mio padre ci ha riflettuto un attimino e ha detto sì va bene ah. allora butta i muri crea delle architravi che potessero reggere il palazzo perché sì, sì, eh, poi... sopra, e crea un locale che è lungo 13 metri a, a forma diciamo di, di trapezio perché in fondo è 9 metri e qualche cosa in cima dove abbiamo messo lo schermo era di 6 metri e qualche cosa e, e, e ha fatto la cabinetta perché allora si faceva un, un cinema con noi, la cabina dove ha fatto rivolto a 16 millimetri, così infatti eh, 148 mio padre fece questo. E dove. il prezzo del biglietto c'era? O era gratuito? Sì, sì, ha fatto anche, no, no, ha fatto anche l'angolino dove si facevano i biglietti. E, e quanto costava un biglietto? Di, erano di dare 80 e, e lire e quello di platea poi aveva fatto anche il palco e lì era 100 lire e a che tempi erano anni 50 e, dal 48 fino al 51 poi, poi è rimasto chiuso per, per tre anni perché quel signore che aveva cominciato se andò via a Roma ha ab abbandonato mio padre ha voluto continuare la cosa fece nuovamente eh, come, si, come si chiamava suo padre Francesco Varelli, ah, okay. Mastrucicci Mastrucic. okay. e dicevo, però noi abbiamo saputo dopo che questo condeme non aveva ottenuto veramente la licenza, lui aveva fatto tutto perché aveva licenza, eccetera, tutto abusivamente, ah. mio padre invece per fare le cose per bene, L'hanno hanno sottratto per tre anni per avere la vera licenza. E nel 54 aprirò nuovamente questo locale e andò avanti fino alla 60... 59 50... Invernale. Per, per l'estate poi, nel 57, ha fatto un altro locale di cinema estivo, nella zona di diciamo sulla via principale del paese, c'era un, un locale libero, mio padre costruì dei muri di recinzione, ha fatto la cabina, ha creato lo schermo, eccetera, e aprì questo locale anche qui. Ah, Il, lavorava dal giorno fino al settembre, e nel contempo ne fece un altro a Monasteraci, un paesino, è eh meglio, eh, un superiore, altro, no? allora, che questa frazione era di 800 anni, è stata una pazzia fare quel lavoro lì, però eh, è stata invogliata perché ha sposto, sposto la pellicola per Pazzana e per Monasterace e pensate che a Monasterace fino al 1956 era l'unico paese della provincia di Reggio che non aveva la corrente elettrica, Ah! mio padre scese e fece prima la cabina elettrica e poi fece il cibo è una cosa incredibile però è così e abbiamo lavorato fino al 59 perché poi il mio padre volle fare perché tutti lo invogliavano il cinema anche d'inverno e allora ha trasformato questa arena cinematografica che si chiama così in cinema permanente anche lì ebbe poi dei problemi perché il collaudo non arrivava è andato avanti per quasi altri 3-4 anni e l'ha riaperto il 74 e dal 74 ha lavorato fino al 75, quindi praticamente al 15 anni. Dopodiché la ah, ha avuto dei problemi, la gente andava via, e la televisione..